Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Oggi sono qui per parlarvi del mio punto di vista sulla nuova pubblicità Gillette contro la mascolinità tossica. Sottolineo che mi vergogno un po' a dirlo, anche se non sto facendo nulla di male, che forse il fatto di vedermi con la barba e con la carnagione chiara potrà darmi più autorevolezza agli occhi di qualcuno. Una settimana dopo la pubblicazione del cortometraggio proposto da Gillette, cercando su YouTube ho visto che nella mia lingua c'erano solo tre persone che ne parlavano. Breaking Italy, Barbixanax e Chim de Repos. Le uniche persone che avevano un punto di vista abbastanza vicino al mio erano donne. Una di queste due ha fatto notare l'importanza del fatto che dovrebbero essere anche gli uomini a parlare di questo. Così ho deciso di fare questo video. Innanzitutto mi sento di dire che noi uomini dovremmo smetterla, di porci sempre sulle difensive e di prenderla sempre sul personale ogni volta che si parla di fatti riguardanti i generi. Ci rendiamo ridicoli così, ci rendiamo anche complici perché stiamo depistando una denuncia, vi parlo velocemente di me. Io non sono innocente, spesso per questo vivere con amici e conoscenti ho lasciato passare dei comportamenti che personalmente ritengo sessisti, in vita mia ho anche avuto comportamenti poco rispettosi o molesti, nulla di straordinario, cose che fanno in molti e che passano per normalità. Questi comportamenti non hanno fatto bene né a me né a chi avevo vicino. Noi siamo esseri umani, chi di sesso maschile, chi di sesso femminile. Ma io penso che prima di quello che una persona ha fra le gambe, esista la personalità individuale, che è quella che ci porta alle nostre emozioni e ai nostri comportamenti. Ed è grottesco vedere persone che limitano se stesse per stare in degli schemi sociali che... Non gli appartengono. Che effetto fa vedere un padre che cura i bambini mentre la madre va a lavorare? Sarebbe lo stesso se i generi fossero invertiti. Che effetto fa vedere un uomo insicuro o che piange? Che effetto fa? Non ci siamo abituati e quello a cui noi non siamo abituati ci viene di riflesso da combatterlo ma siamo così forti da guardare per cosa stiamo combattendo stiamo lottando per un comportamento che ci porta a dover ostentare qualcosa che non siamo renderci montati ridicoli e farci perdere una parte importante della nostra vita ora se vi piace giudicare è giusto che io dia un po di spazio anche a voi potete darmi della femminuccia dai su guardate che capelli lunghi quando ero bambino poi giocavo con le bimbe, perché giocare a calcio mi annoiava e poi quando mi commuovo mi viene spesso da piangere. Ma sapete una cosa, forse se non fossi così non è che sarei più uomo, sarei solo più finto.